Mamma, mamma, <ride> mi compri le carte dei Pokémon? No, ma... le hai, hai già avute, te le ho già comprate io. Non è vero, non mi hai mai regalato delle carte dei Pokémon. Le hai no? già avute.